Hai mai visto quel programma sugli sbirri? Una volta lo stavo guardando e c'era uno sbirro che raccontava di una sparatoria in un corridoio con un tizio Va bene, gli ha svuotato addosso il caricatore e non è successo niente, non l'ha colpito Capisci, erano solo lui e quell'altro Insomma, ecco, è pazzesco, ma può capitare Senti, se vuoi giocare a fare il cieco, segui pure il tuo pastore Ma per quanto mi riguarda, gli occhi mi si sono aperti Che cazzo significa? Ho chiuso, questo significa. D'ora in poi puoi considerarmi un uomo in pensione. Oh, Cristo santo. Non bestemmiare. Per Dio. Ti ho detto di non bestemmiare. Mi spieghi perché stai andando fuori di testa. Senti, lo dirò a Marcellus oggi stesso. Basta, ho chiuso. Se ci sei, perché non gli dici anche come mai? Tranquillo, glielo dirò. Diecimila dollari che si pisce addosso delle risate. Non me ne frega un cazzo se lo fai. Marvin, tu che ne pensi di tutto questo? Amico, non mi sono fatto un'opinione. Ma devi esserti fatto un'opinione. Insomma, secondo te, a deviare i proietti, è venuto io in persona.